Si sono dati appuntamento a Salerno questa sera un gruppo di ristoratori e di bar che hanno deciso di aprire i battenti disattendendo quello che è il DPCM e anche la zona rossa che prevede la chiusura dei, dei locali Totale e quindi la disperazione la rabbia, anche ormai motivata da mesi di agonia, ha spinto queste persone a mettere in campo questa iniziativa. Io apro. Un comitato spontaneo che si è costituito a febbraio scorso, ha già posto in essere una serie di iniziative, questa qua è la più eclatante, probabilmente anche un po' dimostrativa, più che provocatoria, per far capire all'opinione pubblica e sensibilizzare anche le autorità Affinché possano cambiare le cose. Le telecamere di SPC News e Napoli News Magazine. Stasera sono qui e testimonieranno quanto sta accadendo. Seguite del servizio. Eccoci signori e amici. Buonasera, siamo qui a Salerno e siamo in compagnia di Draghi, Speranza e di Vincenzo De Luca. Siamo all'interno all di uno dei ristoranti. Io apro del, del comitato. Eccolo qua ci sta il ministro Speranza. Ci sta il, il governatore De Luca, buonasera governatore, noi siamo qua questa sera giusto per, c'è un altro governatore, qua siamo pieni, questo è un uomo che ha il potere dell'ubiquità, come vedete riesce a sdoppiarsi, fra poco noi ci siederemo, mangeremo delle pizze, come vedete il locale è legittimamente aperto, è legittimato dall'esigenza, dalla fame, dalla rabbia dei, degli imprenditori locali. Il comitato, il, comitato, il comitato io apro questa sera ha deciso di scendere in campo, siamo tranquilli perché questo locale, come vedete, è immune dal Covid-19, convenzionato con autogrill, quindi se sono aperti gli autogrill possono essere aperti anche gli altri locali. C'è una, una discreta affluenza nel locale, diciamo che stasera faremo affari d'oro. Siamo aperti, siamo aperti, finalmente si lavora. Grande Mario! Allora siamo con il presidente Mario Draghi, eh, presidente buonasera. Ho riunito tutti qua, ho riunito per mangiare una pizza perché il nostro passo che abbiamo fatto è molto forte e gli italiani stanno faccia a muro e ci siamo riusciti ancora un poco per riuscirci. Il covid ha fatto migliaia di morti ma noi ne facciamo ancora di più nel covid. Bravissimo! Quindi attenzione. Noi apriamo! Noi apriamo! In noi incidiamo! Vamo! Ragazzi! Governatore... Testi... Governatore De Luca, qual è la parola d'ordine? La parola d'ordine è che da domani apriamo tutti, basta essere schiavi di questo sistema, non è giusto che noi dobbiamo essere la seconda ruota del carro, noi siamo come tutti gli altri commercianti dobbiamo aprire come stanno i supermercati come stanno le panetterie, come tutti è come gli autogrill soprattutto questo è un locale autogrill? È assolutamente, da domani tutti quanti cambieremo l'insegna autogrill ormai è questa l'Italia anzi io volevo annunciare il prossimo DPCM di Draghi che tasserà anche l'aria perché hanno sono un po' di carenze sulle tasse ultimamente, quindi anche l'aria perfetto, noi continuiamo a sentire le voci un po' di tutti quanti, ma una bella pizza, rossa per rispettare la zona anche se la preferivo bianca quindi zona rossa, mascherina rossa grazie a una bella margherita però. qua si fa sul serio eh, ve lo voglio dire ma sono andavola, sono <ride> anche a Salerno no? la sono, sono a Napoli sono a ho... Ah io sì certo, abbiamo prenotato, questa sera stiamo facendo questa manifestazione semplicemente per dire a tutti che domani riapriamo, vogliamo far sbloccare anche a livello emotivo tutte le persone che oggi hanno paura di reagire, quindi non hanno più la forza di reagire a quelle che sono delle misure restrittive ridicole. e Ci stiamo mangiando una pizza in totale sicurezza, che poi tra l'altro queste misure ce le ha dato il Governo, quindi è quello che stiamo facendo secondo le regole. È un locale convenzionato autogrillo, quindi. Il qui stasera quindi non succede nulla il virus qui non esiste e quindi noi ci accomodiamo e ci mangiamo la nostra pizza perfetto buon appetito e beh eh, dobbiamo mangiare una pizza adesso in questo momento abbiamo bisogno di mangiarci questa pizza e viene da da napoli pizza rossa zona rossa uh, no sì si Pizza, pizza rossa eh, spero, che sia di, spero che sia di buon auspicio per noi ristoratori. una dichiarazione seria oltre al distanziamento all'igenizzante è il presidente Draghi in questo momento però ho ascoltato De Luca ci siamo grattati per i portasecce che è importantissimo è importantissimo è, è una... avete bazooka che avete? Lanciafiamme fiamme lancia fiamme per tutti. siamo qui per rappresentare la manifestazione che si sta svolgendo dove lei come può vedere parecchi mangiano pizza e bevono birra quindi viva la libertà allora sono arrivati gli uomini della Ligos stanno identificando tutti i presenti lavoro. Andate via! nostro lavoro? Ci dovete aiutare! Ci dovete aiutare! Michele Sarno buonasera, avvocato questa sera non un atto dimostrativo, non una, una presa di forza, ma un atto dettato dalla disperazione. Credo che i commercianti abbiano dimostrato in maniera compunta, in maniera seria, in maniera attenta quello che è un problema effettivo. L'hanno fatto senza clamore, l'hanno fatto senza violenza, l'hanno fatto diciamo, nel rispetto di quella che poi è la loro natura, di soggetti che desiderano semplicemente lavorare. In un momento storico del genere io credo che un Paese debba rimboccarsi le maniche e capire chi sta soffrendo e cercare di creare le condizioni affinché questa categoria non sia destinata alla morte sociale. Il problema qual è? Diciamocela tutta. Il problema è che abbiamo assistito a una giurisdizione contraddittoria che per una fase ha detto a queste persone guardate voi mettete in sicurezza i vostri locali, fate un ulteriore e impegnatevi ulteriormente economicamente, poi alla fine noi faremo in modo che voi sarete aperti. E poi improvvisamente invece sono arrivati dei decreti di chiusura. E mentre le regole non vengono rispettate, perché le regole non vengono rispettate, perché la gente è per strada, perché, l'ho detto poc'anzi a un suo collega, io stavo sul treno, sono sceso, sono salito sul treno, persone sono scese, non è che sono venuti a sanificare il mio posto quando io mi sono seduto. Allora dico, o le regole valgono per tutti, Oppure, se non valgono per tutti, troviamo delle regole che siano elastiche e che possano garantire anche ai ristoratori. Ultima domanda, Avvocato. No, posso dirle una cosa in coda a questo ragionamento, che è molto importante. Io dico, c'è la possibilità che questo locale, Macina a Pietra, dove avete fatto questa manifestazione, possa contenere 100 posti. Io ti dico, tu fai venire 30 persone, però quella 30 persone le fai stare. Questo è un modo per creare la sopravvivenza, mantengo le distanze, determino condizioni di sicurezza. Poi sì, se tu non rispetti le regole io ti vengo anche a chiudere il locale, però non puoi fare una chiusura preventiva, perché non penso che il focolaio si va a determinare nel ristorante, nel negozio di abbigliamento, nella scuola e non per strada o in altri posti. Lei veniva da Roma, ci sta appena dicendo e proprio a Roma stamattina c'eravamo anche noi, abbiamo saputo che il, il Presidente Draghi ha deciso insieme al Parlamento, insieme al Governo di protrarre l'emergenza sanitaria fino al 31 di luglio, quindi spostando ancora la data che doveva essere addirittura il 30 di aprile, quindi oggi non staremo parlando di questo ma sicuramente da ma è proprio quello il ragionamento che ho poc'anzi cercato di affermare non è un problema se o meno protrarre, che il Paese debba essere messo in sicurezza per il problema epidemiologico è sotto gli occhi di tutti, ma questa esigenza deve essere contemporata con l'esigenza dell'economia, altrimenti non si morirà di Covid ma si morirà di fame e allora io dico è così difficile stabilire delle regole che tengano presenti le esigenze degli esercizi commerciali e nello stesso tempo le esigenze della sicurezza e della salute dei cittadini, è un po' come la scuola, è un po' come la scuola scuola a un certo punto hanno dovuto prendere atto che non potevano determinare le condizioni perché i nostri giovani non andassero più a scuola e si sono dovuti piegare non a un'esigenza del momento ma a un'esigenza sociale. Il commercio è un'esigenza sociale, il commercio, la piccola e media impresa rappresenta l'ossatura di questo Paese. Non ci rendiamo conto che in questo modo stiamo condannando l'Italia e allora con intelligenza, con rigore, con attenzione, con tutte le precauzioni possibili facciamo in modo che anche i commercianti possono avere un momento di sopravvivenza altrimenti decidiamo che una categoria deve essere cancellata e ce ne assumiamo però le responsabilità politiche è troppo facile chiudere, l'intelligenza è quella di aprire che, con questa concludo, non le rubo più tempo sarà più stanco di noi sicuramente no, no, Olanda, Olanda, Olanda, Olanda propria... Spagna, Olanda, Spagna, Olanda Francia, Germania, Inghilterra hanno già riaperto tutto dal 12 Cosa cambia? è eh, Incapacità dei nostri governanti? Cosa è che non funziona? Guardi, io non mi candido alla dietrologia e alla speculazione del momento affondando un colpo gratuito nei confronti di chi governa diventa un atto di populismo gratuito e semplificato. Io dico soltanto questo. Se tutti questi paesi sono stati così abili nell'aprire e offrire la possibilità ai propri lavoratori di lavorare, non vedo per quale motivo non verificare qual è il modello e cercare di adattare quel modello anche all'Italia. Non penso che solo in Italia ci sia questa pandemia e questa epidemia. Addirittura alcune varianti le abbiamo di importazione e quindi penso che potremmo ispirarci a questo tipo di situazione. Però il problema vero sa qual è. Io sono convinto di una cosa. Nella vita ci vuole, questa pandemia ci ha insegnato due cose, ci vuole serietà, professionalità e capacità e bisogna abbandonare una cultura che per troppi anni è stata la cultura del nostro paese, la cultura della prevenzione, cioè, o meglio la mancata cultura della prevenzione. Noi siamo condannati alla cultura dell'emergenza, allora dobbiamo smetterlo, io capisco quando c'è stata la pandemia all'inizio, non era prevedibile, ma qua siamo alla seconda e alla terza ondata, ma allora viva Dio, ci vogliamo sedere un attimino attorno a un tavolo tutte le menti pensanti che pure ci sono in questo paese e cercare di determinare condizioni per una legislazione che sia una legislazione organica e unitaria, Sai quello che manca nel nostro paese? Io ho definito qualche giorno fa un po' la Repubblica di Arlecchino, dove ognuno si sveglia la mattina e fa una legge, o fa una norma, o fa qualcosa di diverso rispetto a chi a un certo punto prende delle determinazioni. Io ritengo che forse questo Paese si debba fermare un momento per ricominciare ad avanzare e debba essere chiaro. Io devo poter dire ai cittadini, siete chiusi 20 giorni, dopodiché si ricomincia normalmente. Siete chiusi 10 giorni e poi si… ma quando si è chiusi 20 giorni o 10 giorni si chiude tutto. Non si chiude solo una parte se c'è questa esigenza. Io ritengo invece che si possa restare aperti tutti con le dovute precauzioni. Ho fatto un esempio prima. Se in questo locale ci possono entrare 100 persone... Ce ne entreranno 30 in sicurezza, nel rispetto delle distanze, se poi non vengono mantenute queste cose, non vengono mantenute le distanze, non viene mantenuta assicurata la sicurezza, allora sì, io per primo dico non hai rispettato le regole, è giusto che tu paghi, ma qui le persone stanno pagando per aver fatto il proprio e questo è assurdo, in un sistema di diritto è inaccettabile. Grazie, buona serata. Niente, allora, eh, questa sera c'è stata una serata molto lunga, molto movimentata. Fortunatamente le forze dell'ordine hanno capito bene la problematica, hanno eh, eh, greggiamente portato avanti questa operazione. E, niente, per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano, Salerno.